Allora, buongiorno, riprendiamo dall'ultimo argomento che abbiamo visto la volta scorsa, le code, code prioritarie. Allora, ieri abbiamo fatto un po' una corsa guardando tutti gli alberi, con l'idea che sapere cosa sono gli alberi è importante. Voi non siete e non, non farete nessun esercizio per implementare direttamente un albero, ma questo non toglie che nella vostra vita, da nella parte informatica del, del mondo, vi, trovi, vi possiate trovare piuttosto spesso l'avere a che fare con alberi e con strutture dati ad altri. E questo è già successo, perché quando avete, come io ho detto, quando avete un, un, un indice in un database, questo è fondamentalmente una struttura di tipo albero e simile a quello che abbiamo visto gli alberi, alberi di ricerca. Quindi le strutture di tipo ad albero sono particolarmente comode, estremamente diffuse, è importante ricordarsi che gli alberi funzionano bene se non hanno buchi in mezzo, mentre se degenerano in una lista diventano totalmente inutili. Gli alberi fatti e che si trovano le, nelle librerie professionali sono tutti alberi che in qualche modo riescono ad aggiustarsi. Il, la scelta fra quali strutture utilizzare, almeno in quella che è la mia personalissima esperienza, non, non, non, non parlo di quando insegno, ma quando le cose mi servono e le uso, o alberi o hash. È difficile che io usi qualche altra cosa. Se serve un ordine, l'albero, se gli elementi devono essere in un ordine, l'albero funziona bene, se non ho nessun interesse per l'ordine, le, le, le, le hash funzionano bene, le mappe funzionano bene, e, è rarissimo che io quando de devo fare qualcosa perché mi serve, perché devo, per, per il lavoro, la ricerca che faccio, usi altre strutture. dati. Dopo aver fatto questa veloce carrellata su cosa sono gli alberi, cosa sono gli alberi binari, cosa sono gli alberi binari di ricerca, eccoci arrivati alle code prioritarie, le abbiamo iniziate la volta, la volta scorsa, devo dire che Guardandomi attorno vedevo occhi abbastanza bolliti, quindi le, le provo a ripeterle. Allora, la coda è una struttura in cui il primo elemento che entra è anche il primo elemento che esce. E questo è quella che viene chiamata una FIFO, First In First Out e vengono comunemente implementate attraverso una lista o un array un po' meno facilmente, però sempre possono essere implementate attraverso un array. Un'altra struttura fratello, eh, sorella della, della coda è la LIFO, Last In, First Out, Stack. L'ultimo elemento che ho inserito è anche il primo elemento che estraggo. Di nuovo, questo è facilmente implementabile sia con un array sia con una lista. La coda è una interfaccia. Nelle, nelle Java Connection Framework, quindi io posso avere un qualcosa che mi implementa l'interfaccia coda e, eh, e, la, e la utilizzo. Allora, qual è il problema? Che in alcuni casi io non voglio estrarre il primo elemento o l'ultimo elemento, ma ho bisogno di una priorità all'interno della coda. Tipici esempi sono i pronto soccorsi, che avevamo visto anche la volta scorsa. Il primo paziente curato non è il primo entrato o l'ultimo entrato, ma è semplicemente il più grave. Quindi in diverse situazioni io posso aver bisogno di estrarre volta per volta l'elemento in testa, secondo un qualche ordine. Strutture di, chiamo, strutture di questo tipo si chiamano HPFO, Highest Priority First Out. Quindi il primo a uscire non è il primo entrato o l'ultimo entrato, ma è quello che in quel momento ha la priorità massima e sono estremamente, estremamente comuni da, dall'interno del, del computer in cui devo decidere qual è il prossimo task che eseguirò. A, ad esempio se ricordate l'algoritmo di Dijkstra. Nell'algoritmo di Dijkstra io estraggo, quale nodo estraggo? Quello più vicino fra quelli non ancora visitati. Quindi io posso tenere tutti i nodi non ancora visitati in una, lista, in una coda prioritaria, e io estraggo quello più vicino a me. E questo lo vedremo anche dopo. Allora, come faccio a implementare una coda prioritaria? Abbiamo visto, soltanto per vedere che non si fa così, posso implementarle con una lista, però questa è un'implementazione un disastrosa, perché tutte le volte io devo scorrere la lista andando a cercare l'elemento minimo, con una lista ordinata. se io ho tutti i miei dati in una lista ordinata, la lista ordinata ha la caratteristica che è sempre ordinata, tutta ordinata. Tutto sommato, quando io eh, vado a eh, eh, inserire o togliere qualche elemento, il tutto, vabbè, trovare quale elemento minimo funziona, però in qualche modo è un, un overkill, probabilmente sto facendo un po' troppo. Potrei... Implementarlo con un BST, ma ho il problema dei bilanciamenti e poi il problema che non abbiamo visto come si fa a lavorare con i BST. Allora, arriviamo alla, alla Java Collection Framework. Allora, come vi ho detto, la coda è un'interfaccia ed è un'interfaccia che viene implementata, ad esempio, dalla Linked List o dalla Priority Queue quindi quando io l'interfaccia coda che mi permette alcune operazioni che è togli l'elemento in testa fondamentalmente può essere implementata con una lista e in questo caso io vedo, vedremo quali sono i metodi oppure con una coda prioritaria la coda prioritaria ha all'interno una struttura particolare che proviamo a guardare comunque vediamo quali sono le l'interfaccia della coda io posso aggiungere, rimuovere o prendere un elemento ho delle funzioni che in qualche modo sono un po' più sicure se l'argomento non c'è o la coda è vuota o generano, ritornano nulla invece che ritornare eccezioni, eccetera. Però fondamentalmente quello che io posso fare è aggiungere elementi, rimuovere elementi o andare a sbirciare chi sta in testa. Le uh, code, le classi che implementano Uh, in questa interfaccia ne abbiamo un certo numero la maggior parte non ci interessa non ci interessa perché abbiamo uh, tutta una serie di code che servono per gestire problemi tipo produttore consumatore io ho da qualche parte qualcuno che produce e butta nella coda e dall'altra parte qualcuno che estrae gli elementi da questa coda e fa qualcosa immaginate un qualche un, un qualche processo che costruisce dei dati e dall'altra parte un altro vostro processo che li deve prendere e tirare. In. Allora, queste, queste code permettono di gestire in qualche modo la sincronizzazione, quindi se io provo a estrarre un elemento da una coda vuota, mi vengo bloccato finché in quella coda non compare qualche elemento. Poi abbiamo una serie di eh, classi che permettono di eh, lavorare con delle, con delle strutture che vengono chiamate deck. Le strutture che vengono chiamate deck sono delle liste, delle code, dove, che sono contemporaneamente sia FIFO che LIFO. Io posso inserire e rimuovere elementi da entrambi i lati. Quindi dipende da che lato inserisco e da che lato tolgo se io ho una FIFO o una LIFO. È come se io avessi un tubo, posso mettere o a destra o a sinistra e poi posso togliere o a destra o a sinistra. E poi abbiamo una coda che è thread safe, quindi posso usare se il mio programma ha multitread e se ha accessi diversi, ma tutta questa parte qui voi non, non la vedete e non la farete. La coda prioritaria come performance, diciamo come, come velocità, ha eh, gli unici due che andiamo a guardare sono aggiungere un elemento e rimuovere un elemento e sono entrambe operazioni logaritmiche il fatto che siano operazioni logaritmiche vabbè, poi costruire una coda, una coda vuota ha un tempo costante tutte le altre operazioni hanno tempo costante ma il fatto che inserire e togliere un elemento da una coda abbia un tempo logaritmico dovrebbe farci suonare un campanello e farci pensare che probabilmente sotto c'è un Probabilmente sotto c'è un albero, ed è esattamente quello. Sotto la coda c'è un albero, c'è una struttura d'albero. È un albero binario, ma non è un albero di ricerca binario. Se vi ricordate il BST, l'albero di ricerca binario, aveva la caratteristica che tutti i nodi che avevano una chiave minore del nodo corrente si trovavano alla sua sinistra e tutti i nodi che avevano una chiave maggiore del nodo corrente si trovavano a destra. Un albero binario di ricerca ha il vantaggio che quando io cerco una chiave devo semplicemente andare dalla testa alla radice. E quindi tutti i miei tempi in un albero di ricerca binario sono lineari sull'altezza dell'albero e se l'albero è ben fatto l'altezza è logaritmica sul numero di elementi. Quindi, inserimento, cancellazione e ricerca hanno tutti i tempi logaritmici. Un IP è un albero binario, ma non è un albero binario di ricerca, è in qualche modo un albero binario ma con, che ha ordinato, ma non poi così tanto quanto un albero, di quanto un BST. È un albero parzialmente ordinato. Allora, l'idea base dell'IP è che, dato un nodo, tutti i nodi sotto sono più grandi. Questa è l'unica caratteristica del libro. Quindi, se io prendo un nodo, chi sta sotto quel nodo è sicuramente le chiavi di tutti i nodi del dei sottoalbero, sia destro che sinistro, sono maggiori. Cosa vuol dire? Che l'unica cosa che io posso dire è che la chiave minore è nella radice. Poi, dov'è la seconda chiave più piccola? E lì devo iniziare a cercarla. Però, probabilmente è figlia della radice, non so se è a sinistra o a destra. Poi la terza chiave più piccola, e lì, man mano che vado avanti, devo sempre di più fare dei ragionamenti. Quindi l'unica cosa che io ho, molto molto veloce, è sapere qual è la chiave minima. La chiave minima è nella radice. Allora, qual è, uh, è il, il, un'altra caratteristica del Se vi ricordate, avevamo visto che un modo per uh, una, un tipo di alberi binari particolarmente bello e utile per noi, erano gli alberi binari in cui soltanto l'ultimo livello non era completo e quello che mancava erano soltanto gli elementi in fondo più a destra dell'ultimo elemento questo l'avevamo visto la volta scorsa, ieri allora qual è il vantaggio di questa rappresentazione? il vantaggio di questa rappresentazione è che un albero binario fatto così io lo posso mettere in un vettore l'avevamo visto quindi io posso avere un vettore in cui i vari le varie relazioni padre-figlio vengono semplicemente trasformate in operazioni sugli indici. Se io numero il mio vettore, il nodo 10 è 1, questo è 2, questo è 3, 4, 5, 6, 7, andando avanti a contare così, 8, 9, 10, io posso dire che i figli di un nodo sono l'indice del nodo per 2 e l'indice del nodo per 2 più 1. E quindi il padre del nodo è l'indice del nodo diviso 2. Questo mi permette di rappresentare in memoria in modo molto, molto compatto i miei dati e di tirare fuori una struttura funzionante, carina, sprecando molto poca memoria. Il vantaggio del LIP è che è in qualche modo in qualcosa di parzialmente ordinato ed è esattamente quello che ci serve nel caso delle code prioritarie. Perché quando noi abbiamo una coda prioritaria, noi siamo interessati a sapere qual è l'elemento di priorità massima, solitamente quello che ha il codice minore quindi in questo caso il 10 e non tutti gli altri quindi avere un intero vettore ordinato è veramente vuol dire che stiamo facendo troppo, perché nessuno di noi ci chiederà mai qual è il quinto, il sesto, il dodicesimo elemento, io voglio sapere qual è il primo allora eh, le code prioritarie vengono gestite molto spesso attraverso degli IP in modo molto molto efficace allora in Java quando io ho bisogno di una coda prioritaria i miei elementi devono essere, devono implementare l'interfaccia comparable allora cosa vuol dire questo? vuol dire che io devo essere in grado di confrontare un elemento con un altro elemento dello stesso tipo e di sapere se è maggiore, minore o uguale. Questo è necessario e queste informazioni vengono usate dalla, dalla, dalla mia coda prioritaria. Allora, la cosa più semplice da fare è semplicemente dire che la classe che io voglio mettere all'interno della mia coda è una classe che implementa il comparable, eh, potrei anche specificare un tipo di eh, una funzione da usare per il comparable direttamente nel costruttore ma questo come dice la settimana linguistica, lo lasciamo ai solutori più abili io vi consiglio di scrivere semplicemente la vostra classe che implementa l'interfaccia comparable e... tutto qui io ho una classe implemento l'interfaccia comparable e poi eh, uso un oggetto che è una priority queue che, eh, che eh, quindi è una coda implementata attraverso una priority queue e il tutto funziona, senza che io debba scrivere null'altro e funziona in modo furbo, quindi in modo logaritmico allora, se vi ricordate l'algoritmo di Dijkstra la, eh, che dovrebbe avervi fatto fulvio L'algoritmo di Dijkstra ha una complessità che è eh, v quadro con v il numero dei vertici. Allora, usando delle particolari eh, code prioritarie per andare a scegliere quale nodo utilizzare, quindi qual è il nodo più vicino di quelli non ancora, eh, di quelli non ancora visitati, la eh, complessità di questo algoritmo diminuisce e diventa e più v logaritmo di v che è un qualche cosa, vabbè, quando gioco con 10 nodi non me ne accorgo, ma in generale può essere significativo, per cui Dijkstra è il più veloce in assoluto algoritmo che mi trova single source shortest path, cioè a partire da un singolo nodo tutti i cammini più corti per arrivare in qualsiasi altro nodo del grafo. Tutto sommato funziona tutte le volte... Eh, che io ho grafi con archi non negativi allora perché ci servono le code prioritarie le code prioritarie abbiamo bisogno delle code prioritarie per realizzare un simulatore allora, che cos'è un simulatore? L'argomento di questa lezione e dell'esercitazione di domani. Allora, molto spesso ci si trova ad aver bisogno di eh, prendere delle decisioni. E niente di più comune, quando uno deve prendere delle decisioni, di fare una, un tipo di analisi del tipo chissà cosa succederebbe se faccio questo, chissà cosa succederebbe se faccio quell'altro. Allora, il, molto spesso questo, questo poter controllare che cosa succederebbe eh, prendendo alcune decisioni è diciamo essenziale per, per, per poter prendere delle decisioni sensate, ma molto spesso i processi sono molto semplicemente troppo complicati, quindi io non ho una formuletta con una serie di elementi in cui io dico ok, allora... Alzo la variabile e, abbasso la variabile g, alzo quello e poi risolvo la mia equazione e vedo che i valori ottimali sono quelli. I sistemi sono troppo complessi, i sistemi magari hanno al loro interno una certa quantità di eh, casualità, per cui io mi trovo davanti molto spesso ad avere un, un sistema governato da regole abbastanza semplici e abbastanza complessibili, però cumulativamente, usando tutte queste regole, tutte queste, tutte queste possibili semplici interazioni che succedono, perdo completamente traccia e non riesco a tirare fuori una bella equazione che mi dice quali sono i valori giusti da assegnare. Ci sono un sacco di possibili casi, ad esempio, eh, qual è il numero giusto di eh, persone che devo mettere... Alla, per servire i tavoli del mio ristorante riesco a tirare fuori un'equazione per questo? possibile ma probabilmente difficile la cosa più semplice è dire ok immaginiamoci un, il comportamento medio del cliente e facciamo delle prove facciamo tante prove vediamo cosa succede con 10 camerieri 10 camerieri, un simulatore faccio 10.000 prove del simulatore tanto 10.000 le fa lui non le devo fare io a mano e alla fine vedere fuori che con 10.000 prove del simulatore solitamente la cosa mi va abbastanza bene, c'è un cameriere però che, si gira i, che gira i pollici la maggior parte del tempo. Allora proviamo a metterne 9 e lancio, vedo la simulazione e vedo che cosa succede. Quindi, i simulatori servono a chi deve prendere le decisioni per provare a immaginarsi cosa succederebbe in scenari più o meno complessi. Vabbè, definizione di Shannon che inchiniamoci davanti a Shannon sempre ma possiamo anche non, non vederlo. allora l'analisi what if che è un qualcosa che capita di fare onestamente molto spesso io ho il mio meccanismo che usa delle regole provo a modificare i parametri di questo sistema vedo cosa succede provo a modificare i parametri, vedo che cosa succede e vado avanti in questo modo. Vado avanti a tentoni fondamentalmente, quindi il simulatore è un qualche cosa che mi dà una mano nel cercare di eh, andare avanti a tentoni senza dover fare delle prove vere nel mondo reale che magari avrebbero dei costi assolutamente non, non, non gestibili. Simulatori io ne vedo e ne ho visti usare ad esempio tantissimi ad esempio per il traffico, è vero che io potrei tirare fuori delle equazioni incredibilmente complesse, incredibilmente belle che mi descrivono il traffico, però la maggior parte delle volte che io ho visto il traffico in una città viene analizzato con dei simulatori, io mi immagino le macchine e ogni macchina è abbastanza semplice e vado a vedere cosa succede a fare delle cose piuttosto che delle altre, delle altre cose. Gli svantaggi sono abbastanza chiari, la simulazione è pesante dal punto di vista computazionale, il modello è unico, potrei aver sbagliato nel mio modello, il mio modello potrebbe non rendere, non essere ripetibile, vabbè, a parte queste, queste ragioni, tutte queste ragioni, di fatto l'uso eh, del simulatore è incredibilmente diffuso. Esistono un sacco di eh, strumenti di, eh, per fare simulazioni, Andiamo dai fogli di calcolo, Excel, Numbers, Calc o quello che volete. Se voi andate in banca e provate a chiedere un prestito, solitamente la persona vi dice, vi guarda e vi dice facciamo una simulazione e inizia a mettere dentro quanti anni, la vostra età, quanti soldi volete, che cosa volete comprare, preme un pulsante e tira fuori il numerino. E voi provate a cambiare qualche parametro e lui preme un pulsante e tira fuori un numerino perché? Perché non c'è una, una formula esatta? Probabilmente c'è, forse sì, forse no, ci sono una serie di, di, di meccanismi e di controlli all'interno, però alla fine quando voi chiedete un prestito, questo vi viene detto, facciamo una simulazione, vediamo un po', con quanto andrò in pensione, facciamo una simulazione, allora tu perenne anni versi questo e alla fine il, il, il denaro che prenderai è quello lì, quindi... Le simulazioni sono incredibilmente usate, esistono eh, degli strumenti apposta per fare simulazioni di svariato coso, ma quello che noi eh, vi facciamo fare in questo corso è fare il vostro simulatore da solo, quindi usare Java per scrivervi a mano un simulatore, ed è quello che eh, inizieremo a fare oggi insieme. Allora, parliamo di simulatori, simulazioni deterministiche o stocastiche. Allora, le simulazioni deterministiche sono quelle che non hanno nessun elemento casuale, le simulazioni stocastiche sono quelle che hanno al loro interno una serie di elementi casuali. Il fatto che una simulazione sia deterministica non vuol dire che io non abbia bisogno del simulatore, ripeto. Qual è il, quali sono i vostri Qual è, il vostro, la, qual è la vostra pensione è il risultato di una simulazione assolutamente non stocastica. Bisogna stare attenti perché se io ho una simulazione con elementi stocastici, probabilmente farne una non basta. È meglio farne un certo numero e poi prendere una media dei valori che io devo considerare. Se io metto una certa variabilità in come le macchine si muovono, fare una simulazione non basta, ne faccio mille e vedo in media come funziona il traffico. il tempo è una variabile significativa oppure no, uh, discreto o continuo, questa è una, una, una differenza grossa tra i simulatori, il, il tempo è una variabile discreta e quindi io ho bisogno di sapere che cosa succede in ogni istante di tempo o il tempo è una variabile eh, su, su continua, o il tempo è una variabile discreta, allora nel nostro caso, nei simulatori che noi vedremo, il tempo è una variabile discreta. Allora, quando il tempo è una variabile discreta, noi abbiamo un evento, un simulatore, a eventi discreti, che è quello che noi faremo. Allora, la base di un simulatore a eventi discreti è quella che viene chiamata la lista degli eventi, la event list. Si chiama lista, ma in realtà è una coda prioritaria. Quindi io ho nell'asse del tempo una serie di punti in cui succede qualcosa. Ad esempio, in quel momento lì la persona arriva, in quel momento là la persona se ne va. All'istante 10 arriva un cliente, all'istante 20 ne arriva un altro, all'istante 30 ne arriva un terzo. E il simulatore, quando considera gli eventi, tipicamente fa delle operazioni e genera altri eventi, per cui all'istante all 10 arriva una persona, ottimo, che cosa fa il simulatore? Dice allora la persona verrà servita dal primo cameriere disponibile, il primo cameriere disponibile è all'istante 15, ok, butto un evento nella lista degli eventi all'istante 15 che è il cameriere va dal cliente, peccato che il cliente è nervoso e quel cliente all'istante 14 se ne va quindi qual è il prossimo evento? Istante 14 il cliente se ne va il cameriere che doveva andare a quel tavolo non ci va più e vado avanti in questo modo quindi io ho una, un, una, una lunga lista di eventi e quello che devo fare è prendere il primo evento vedere cosa succede, eventualmente generare altri eventi e poi non fare nulla fino al prossimo evento. Quindi la simulazione a eventi discreti fa sì che io non debba simulare secondo per secondo, millisecondo per millisecondo tutto il mio sistema, cosa che invece devo fare quando il tempo è una variabile continua, ma semplicemente io mi limito a fare opportune cose in precisi istanti di tempo, che è quando nella mia lista degli eventi succede qualcosa. Quindi l'idea di un simulatore a eventi discreti possiamo vederla in questo modo. Io ho il core del mio simulatore, ho un pacchetto di eventi, prendo il prossimo evento, lo processo, eventualmente questo crea degli altri eventi e poi fermo il simulatore. Lo riattivo, passo successivo, prendo il primo evento nella mia coda, lo processo, faccio qualcosa, e poi mi, mi me, rimetto a dormire e passo all'evento successivo. Allora, la lista degli eventi, che cos'è un evento? Beh, allora, un evento è, diciamo, un qualche cosa che eh, mi dice che lo stato del mio sistema sta cambiando. Allora, un evento ha tipicamente almeno due informazioni, il tempo in cui avviene, che è anche quello che io uso all'interno del all'interno del, della, della mia coda prioritaria per ordinare i vari eventi, e il tipo di evento. Poi può avere anche altre informazioni. Però... So, almeno queste due solitamente ci sono sempre il tempo, quando è che c'è l'evento e il tipo di evento che cosa sta succedendo la simulazione termina quando la coda degli eventi è finita ad esempio o quando io mi rendo conto che il tempo ha superato una certa una certa soglia come so io ho un evento Tengo il tempo in millisecondi e quando supera un milione interrompo la simulazione. Il, il core, il nucleo del simulatore, solitamente è estremamente semplice, prende un evento, ha tipicamente un grosso switch all'interno, in base al tipo di evento fa diverse cose. Uh, fa diverse cose il che vuol dire che in qualche modo quella che è la mia strategia quello che io vorrei cercare di simulare, ad esempio qual è la mia policy per gestire gli impiegati per quando fargli fare le pause e quando invece mandarli a servire ai tavoli o qualcosa del genere, io la scrivo molto spesso come forma di codice dentro il core del simulatore quindi in questo caso voi state usando Java per costruirvi per voi, per il vostro uso, un programmino che vi serve per esplorare dei possibili scenari, che è un uso di Java decisamente diverso, non state preparando qualcosa che serve a un utente a premere la mascherina e a vedere il, il, il menu o a vedere quanto sono vicini due, due città, voi state facendo qualcosa che serve a voi per prendere una decisione. Quindi vi scrivete un pezzo di codice, vi fate le vostre simulazioni, poi prendete il telefono, date gli ordini e avete deciso che cosa fare. Quindi solitamente è anche necessario, sempre nel core del simulatore, avere tutta una serie di, altre, di altri dati e di altre strutture che tengono in qualche modo traccia di che cosa sta succedendo all'interno del vostro sistema. Se riesco a trovare allora eh, non trovo le slide ma non è, non è particolarmente grave allora quello che io eh, vorrei provarvi a far eh, scrivere insieme è un simulatore eh, che simula che cosa succede in un ospedale da campo allora, in questo ospedale da campo arrivano le persone eh, e i medici chiaramente devono, devono cercare di, di, di curarle, arrivano le persone e possono essere in stati diversi, possono essere più o meno, più o meno gravi eh, e bisogna decidere come, qual è la strategia con cui i medici curano le persone e qual è la strategia con cui quanti medici ci sono, quanti medici mi servono, eccetera. Questo è un... un un possibile esempio di uh, simulatore e quando faremo una pausa andrò a prendere il, il, il file ma per ora possiamo comunque iniziare e metterci iniziare subito a, a, a scrivere e a vedere qualcosa allora L'idea è ospedale da campo, il tipo di, io voglio fare un simulatore, proviamo a scrivere un simulatore partendo dalla base, veramente dai più elementari pezzi. Allora mi avete detto che preferite scrivere codice insieme piuttosto che vedere codice già scritto e quindi... Uh, sì. Simulazione, ok, abbiamo il nostro progetto simulazione, allora il nostro primo simulatore, simulazione, simulatore forse, meglio. simulatore, allora all'interno del nostro simulatore la prima cosa che mi serve è costruire un oggetto evento, allora costruiamo un evento e quindi nuova eh, classe mettiamo anche il sim evento quindi abbiamo l'oggetto evento nel nostro simulatore e sempre nel nostro simulatore creiamo la classe coro quindi il simulatore e l'evento, poi avremo bisogno sicuramente di un main e chiediamo direttamente a Java di, prendere un, di farci il metodo main statico della nostra classe bene allora, iniziamo a pensare all'evento l'evento, avevamo detto che deve eh, io devo essere in grado di confrontare due eventi per vedere quale viene prima e quale viene dopo quindi il mio evento deve eh, come si dice potrebbe essere così quindi il mio evento implementa l'interfaccia comparable inizio a vedere event scusate. Evento. siamo italiani vedete che inizio a dover mettere i metodi che non sono ancora implementati ed è comparable quindi ho a questo punto una classe che posso confrontare avevamo detto che il, eh, il mio evento deve avere sicuramente una. Eh, una deve avere sicuramente una, una variabile che mi dice qual è il tempo dell'evento. Ecco qua e poi mi serve una variabile che mi dice qual è il tipo dell'evento allora il tipo dell'evento perché non farlo con una enum per ora mettiamo tre tipi di evento quindi il mio, il mio tipo di evento può essere o un evento foo, o un evento bar, o un evento buzz. E, e, la mia variabile event type, e la mia variabile type avrà come tipo event type, e quindi un tipo, il tipo del mio evento. A questo punto ringraziamo Eclipse e iniziamo a fargli generare del codice da solo toString, tanto per vederla poi eh, quella per generare il costruttore a partire dai campi ok, e basta, dovrebbe essere, basta, dovrebbe bastare per ora, allora, probabilmente c'è anche una funzione che mi dice di mettere in ordine sort members, non l'avevo mai usata, uh, cosa vorrei dire? Sì. Ok allora quindi la mia variabile contiene public enum tipo time type che, però sto dando un mischione di italiano e inglese, scusatemi, allora evento tipo di evento compare to, ah, compare to chiaramente devo scriverla e tendenzialmente devo dire che la compare2 deve confrontare il tempo allora per confrontare il tempo tanto vale usare la funzione compare fra il tempo e l'altro che si chiama O chiamiamo no arg zero. ok quindi la funzione compareTo semplicemente confronta il tempo usando la compare del, dei long allora refactor, rename, alt-shift-r ok uh, alt-shift-r tempo sto mettendo tutto in italiano tipo va bene, allora in questo modo abbiamo creato il nostro evento allora <coughs> beh, il nostro evento nel nostro simulatore una cosa che serve nella, nel nostro simulatore è la lista degli eventi, quindi più evento uh, lista eventi uguale new allora priority queue evento ok adesso probabilmente manca un po' di più ah sì, scusatemi perché l'ho scritta qua fuori scritta qui Ok, allora eh, la queue dobbiamo prenderla e importarla da Java util, la priority queue dobbiamo importarla da Java util, evento no perché siamo nello stesso package quindi il mio core ha una lista di eventi. Allora, quali sono i, i, i primi metodi che mi possono servire all'interno del mio core? Allora, quelli che sicuramente praticamente tutti i simulatori avranno. ma aggiunge un evento, public, aggiunge evento, evento e, beh, questa public void, questo aggiunge evento, tutto quello che fa è aggiungere un evento nella lista degli eventi. Poi eh, mi serve una funzione che processa un evento, che posso chiamare step, no perché è inglese, basso, Allora, cosa fa la funzione passo? Ma la funzione passo deve... Uh... brutta abitudini da C. Dunque, la funzione passo, uh, cosa fa la funzione passo? Prende, va a vedere qual è l'evento in cima alla mia lista degli eventi, lo estrae e uh, si mette a fare boh, quello che deve fare con quell'evento. <ride> Quindi... Uh, non mi ricordo ovviamente qual è potrebbe essere remove allora se non sbaglio remove però adesso vediamo l'help remove prende il, il mio prende l'evento e se non c'è l'evento genera un'eccezione ok non ho i doc qui esatto, allora questo qui eh, prende l'elemento dalla coda e la differenza rispetto a poll è che se l'elemento non c'è pianta tutto allora secondo me quando voi scrivete il vostro simulatore è meglio fare in modo che se c'è qualche problema il programma si pianti perché così lo vedete e, eh, e risolvete il problema piuttosto che mascherare l'errore e ottenere dei risultati non corretti a questo punto quando io ho eh, preso il, il mio evento, quello che faccio, vabbè, in questo caso system, out, print e tanto il mio evento aveva già il metodo toString, e poi quello che c'è solitamente è, una, è uno switch su E. Punto. Uh e punto tipo, no scusatemi, torno qui, torno al, al, all'evento e, e mettiamo getter e setter quindi getter e setter ta ta get tempo e set tempo soltanto get tempo e tipo soltanto get tipo quindi io li posso li, li setto quando quando creo il, quando creo l'evento e poi posso soltanto andarli, andarli a guardare ecco qua quindi qui punto get tipo Allora, qui. Mm. Allora qui c'era un sistema per dirgli di generare in modo automatico tutti i case, che ovviamente non ricordo, quindi possiamo metterci a farlo, case era foo, Bar. e basta ecco qua allora molto spesso nei miei simulatori la funzione che deve processare un evento ha un grosso case e in base al tipo di evento fa qualcosa e le cose che fa sono aggiornare la i dati globali di quello che sta succedendo altra funzione che serve quasi sempre nei simulatori è quella che gli fa fare tutta la simulazione quindi while la coda Fin, finché la coda non è vuota, fai un passo. Allora diciamo che questa è più o meno la, la, la, la struttura molto comune dei vari simulatori. Quindi ho l'evento, ho il core e ho il main. Allora, quello che uno fa quando vuole usare un simulatore solitamente è mettersi a creare da qualche parte quelli che sono gli eventi iniziali e ad esempio gli eventi iniziali potrebbero essere l'arrivo di tutti i pazienti nel mio ospedale. E poi parte la simulazione. La simulazione a ogni passo creerà altri eventi. Ad esempio il dottore si, si, se ne va a dormire, oppure il paziente guarisce, eccetera, eccetera. E quindi i vari eventi fanno sì che lo stato del mio, della mia situazione venga man mano modificato passo dopo passo. Andiamo avanti, facciamo un pezzettino alla volta e controlliamo che il tutto funzioni. Quindi ho il mio evento, vediamo un po' nel main. Allora... nel mio main qui dovrei avere un simulatore no, core che l'ho chiamato quindi ho bisogno di importare core simulatore uguale. ok quindi m.stab adesso a questo punto posso provare a inserire così a casaccio un po' di eventi e vedere se tutto funziona non è che ci sia molto da provare però quindi simula Punto. aggiungi evento new evento 10 fu ad esempio uh, perché questo vabbè evento non ce l'ho quindi devo importare evento ok e fu di nuovo oh, posso avere ok quindi evento, evento tipo fu e ho se lo chiamassi tipo evento, non sarebbe meglio by convention java type name, usually e allora sì by convention iniziano con una lettera maiuscola e noi lo mettiamo con la lettera maiuscola evento tipo evento fu d'accordo, quindi aggiungiamone un altro po' di righe di questo tipo possibilmente non in ordine e a questo punto Vediamo cosa succede. Dovrebbe semplicemente stamparmi l'elenco degli eventi nell'ordine giusto, 10, 15, 20, 30, 90. D'accordo. Abbiamo scritto lo scheletro del primo simulatore. Adesso è il caso di andare a vedere effettivamente qual era la commessa di eh, che cosa bisogna. Fare quindi potremmo andare sul sito di Fulvio. 15 12 13 quindi Lazione per fortuna c'è tutto allora. Esercitazione del... Uh, no, non è F-12. Allora, 2.000 pazienti che arrivano in 5 giorni, la distribuzione è più o meno arbitraria, il, le date no perché è successo qualcosa di, di, di, di brutto, quello che è importante è questo, il concetto di triage, se si legge triage. Allora, i pazienti possono essere in quattro diversi stati. Rosso, hanno bisogno di essere curati nel giro di un'ora, Giallo, hanno bisogno di essere curati nel giro di sei ore. Verde, devono essere curati nel giro di dodici ore. Bianco, sono i cosiddetti walking wounded. Sono quelli che camminano, che sono feriti, che se uno non li cura non fa niente. Cioè, alla fine comunque si rimetteranno in piedi da soli, continuano, si riusciranno a riaggiustarsi da soli e aggiungiamo un altro stato che può servirci all'interno che è nero quando il nostro povero paziente è, eh, è morto. Allora, questo vuol dire che noi abbiamo bisogno dell'idea di un paziente e quindi nel nostro simulatore iniziamo a mettere, ad aggiungere al nostro simulatore delle strutture che servono per gestire l'ospedale. Allora per gestire l'ospedale avrò bisogno del, della classe paziente quindi lo mettiamo mettiamolo qua dentro Paziente. Ecco qui. Allora, il, il paziente avevamo detto che è in un uh, il paziente arriva in un certo stato oppure il paziente è in un certo stato. Allora, in, mai come nelle simulazioni, uno può prendere un qualsiasi numero di strade diverse. Quindi possiamo decidere se uh, associare il uh, questo questo questo triage al paziente o all'arrivo del paziente o a qualsiasi altra cosa mettiamolo ad esempio dentro il paziente quindi public enum stato paziente e abbiamo detto essere rosso giallo verde bianco e nero. Questo è il possibile stato del mio paziente. Uh, che cosa... Beh, per ora, diciamo che il mio paziente ha un un ID che mi permette di identificare il mio paziente di nuovo getter, setter e quindi source costruttore a partire dall'id ah, mi serve anche sapere qual è lo stato del mio paziente e facciamocelo generare meglio. Costruttore. Ok. Poi eh uh, to string. Ok. E poi getter e setter. Allora lo stato, lo posso, l'ID lo posso andare a prendere, perché poi l'ID del paziente è quello, non posso modificarlo, posso creare un altro paziente, ma non posso modificare l'ID di un paziente, mentre lo stato chiaramente lo posso eh, scrivere o leggere. Uh, direi che dobbiamo decidere nel mio ospedale nel mio simulatore, come gestire i pazienti. E qui chiedo a voi, ci sono io ho il bisogno di gestire un certo numero di pazienti, in quale struttura dati posso mettermi a memorizzare i miei pazienti? Quali sono le operazioni che devo fare con i pazienti? Tipicamente andare a vedere un paziente, andare a vedere come sta, e quindi riconoscere, segnarmi se quel paziente è guarito, morto, arrivato o qualche altra cosa. Quindi in realtà non ho nessun interesse ad avere i pazienti ordinati in qualche modo, non so neanche come possano essere, cosa possa voler dire avere i pazienti ordinati. Quindi un modo per memorizzare... Questo. un modo per memorizzarmi tutti i miei pazienti è ad esempio usare un set e quindi nel mio ospedale io devo avere l'insieme di tutti i miei pazienti accessibili attraverso, attraverso l'ID quindi set paziente hash set dovrebbe esistere vediamo un po adesso dobbiamo importare il set uh, forse potrei scrivere new qui vi ricordate quali erano le classi che implementavano il set? come? grazie cosa mancava? così? eccolo qui ok allora abbiamo i nostri, i nostri pazienti e a questo punto nell'ospedale direi che abbiamo bisogno di avere delle funzioni che mi dicono come faccio a raggiungere un paziente e come faccio a raggiungere uh, un paziente fondamentalmente. Quindi di nuovo qui, come ho public void aggiunge evento, ho public void aggiunge paziente. B. Pazienti.add.p allora poi facciamo una, una breve pausa ma che cos'è che manca per usare l'hash set e per poter aggiungere e togliere pazienti nel mio paziente Le mappe, i set, si basano su cosa? Quindi ho bisogno di aggiungere una funzione che mi dice qual è la hash del mio paziente. Come faccio a riconoscere in modo univoco un paziente? quindi, di nuovo, ricordate che hash e equal s code e equal si scrivono insieme come funzioni in questo caso Mi sto perdendo alcuni pezzi. Ok, la equal è semplicemente questa, e, mi e controlla che l'unica che l'id sia lo stesso, perché io gli ho detto di lavorare soltanto sull'id che è quello che definisce in modo univoco il mio paziente. E la uh, hash che si è, dove si è persa, la hash code. Lui mi scrive questa funzione di base con queste moltiplicazioni, però siamo seri, in realtà l'unica cosa che mi serve è restituire l'ID. Perché se io ho che l'ID identifica in modo univoco il mio paziente, l'hash code è semplicemente l'id. Che guarda, però non è un int e eh, direi che. tanto bello, però mi mette tutte le cose mettiamola in int così risolviamo i problemi ok questo funziona questo funziona e sotto ci sarà questo no perché questo deve essere un int ok perché è qui, va bene, quindi a questo punto noi abbiamo il nostro main in cui possiamo avere dei pazienti e eh, degli eventi e a questo punto dobbiamo iniziare a pensare a come questi eventi sono collegati con i nostri pazienti. Quindi, nel main aggiungiamo qualche paziente aggiungi paziente new paziente ho bisogno di importare paziente e a questo punto A questo punto il mio simulatore ha 4 pazienti e un po' di eventi. Possiamo fare una pausa o continuare? Eh, sono a vostra disposizione. Continuiamo, così magari finiamo prima. Allora, eh, come faccio a associare un evento a un certo paziente. Allora il mio concetto di evento è che è successo qualcosa. Uh, io voglio avere un evento quando un paziente arriva, voglio avere un evento quando un paziente guarisce, voglio avere un evento quando un paziente, boh, uh, poveraccio tira le cuoia. Quindi io ho bisogno di avere degli eventi associati a dei pazienti. Allora qui ci sono vari modi con cui io posso farlo, però quello più, probabilmente più semplice che anche, ho paura, quello più sporco, è quello di aggiungere un campo data, data nel senso di dato, ed è... Eh, ed è di chi mi sto riferendo a, a chi mi sto riferendo allora qui cambiamo i tipi di eventi i tipi di evento iniziamo a pensare a quali sono gli eventi che potrebbero, che possono succedere arrivo paziente paziente arrivo poi, cosa potrei avere? Paziente, guarisce. Paziente, muore. Ed ecco qua. Questi sono per ora i tre eventi che io eh, gestisco. In realtà, poi vedremo che me ne servono comunque degli altri e me ne servono comunque di più. Quindi torniamo al mio simulatore e vediamo che qui non ci sono più uh. c'era una combinazione di tasti con cui lui metteva tutti i possibili case qualcuno di voi se la ricorda? ad missing case ok ecco, per ora questo è allora questo è per ora quello che sta succedendo qui abbiamo i nostri eventi qui abbiamo il nostro main ovviamente qui non è più fu ma è paziente arrivo paziente arriva guarisce, muore, arriva arriva Arriva. E eh, in realtà dobbiamo ancora modificare il mio, il mio evento perché l'evento non mi va più bene che quando creo un evento dico soltanto il tempo, il tipo di evento, ma devo anche dirgli int dato. dato uguale dato e quindi eh, devo anche dirgli qual è a chi si riferisce l'evento corrente per cui torniamo nel mio main e io ho che a 10 arriva il paziente 1 questo arriva poi arriva questo questo e poi arriva questo e questo qui non arriva Bene. andiamo qui sull'evento e cambiamo anche la toString Perché la mettiamo? Ed ecco qua. Allora arriva il paziente 1, il paziente 3, il paziente 4, il paziente 2 in questo Con il tempo. Dobbiamo decidere qual è l'unità con cui stiamo gestendo il tempo. Ditemi voi cosa volete che siano, minuti. Bene. Allora, paziente arriva. Cosa devo fare quando arriva un paziente? Tendenzialmente il paziente arriva, lo devo mettere da qualche parte in una qualche struttura dati o, o, o, o devo segnarmi che lui a questo momento è un paziente ed è arrivato ed è nell'ospedale e quindi tutto sommato è un paziente che io vorrei curare e poveraccio devo in qualche modo prevedere la sua morte perché quando arrivo un paziente vedo quanto questo paziente è grave e vado a segnare nella, nella lista degli eventi che questo paziente morirà dopo un certo tempo se poi riesco a salvarlo prima bene l'ho salvato e quindi ignorerò l'evento che muore perché a quel punto il paziente è salvato ma quindi in base a, alla sua gravità mi segno quando il paziente morirà. Quindi switch e punto. Uh, no, nell'evento, ritorniamo al source, setter e getter, non ci sono già? Sì quindi source genera setter e getter allora getDato questo non devo generarlo perché non mi interessa però il dato voglio avere la getDato ok Allora, get dato è l'indice del mio paziente. Quindi l'indice del mio paziente in realtà a cosa mi serve? Ad andare nell'elenco nell dei pazienti, ad andare a vedere come sta quel paziente. Quindi, pazienti... Uh, Questo è il sì pazienti. Qual è per prendere un elemento in un set? Probabilmente il set non è quello corretto, quindi, uh, però, quello che. Potrei usare, invece che il set, potrei usare una mappa, una hash map, e quindi essere in grado di, a partire dal, dal, dall'ID, andare a capire qual è il paziente. Sì, no? Forse? Idee? Se no, il paziente che metodi mi dà? Mi chiedo se contiene... però non ho modo per andarmi a prendere quell'oggetto, quindi in realtà i miei pazienti qui non deve essere un set, ma è una mappa. E vi ricordate la mappa cosa faceva? Mi permetteva di... Eh, dovrebbe essere così... non è int integer ok quindi in realtà io ho una mappa che mi permette di associare un paziente a un ben determinato id quindi PUT Perché il paziente è long? Come? Forse ha scelto il GT di long. long. long. Sì. Grazie. Ok, quindi a questo, in questo modo qui io ho il paziente. Allora, quando, su cosa devo fare lo switch? Devo fare lo switch su pazienti. Punto, Get di chi di e punto get dato. Opla. Opla, e qui punto get stato ok ed ecco qua quindi quando il paziente arriva io faccio lo switch su che cosa? sullo stato di quel paziente e qua come Sì, dimmi come? ah quello lì carino allora uh, dov'è? Allora, io ho lo switch, vado qui, premo control 1 e ho add missing, add missing case statement e lui me li mette tutti. Allora, quando il paziente arriva, quello che io faccio è mettere un evento in futuro con la morte del paziente, sperando poi di fare in tempo a salvarlo. Quindi abbiamo detto che eh, codice bianco, ma niente, codice bianco sta bene, codice rosso devo mettere un evento, quel paziente muore un'ora dopo. Quindi aggiungi evento, new, evento. Allora, il primo id è il tempo quindi il tempo è il tempo corrente, quindi il tempo del, dell'evento E, qui è tempo, più 60, perché un'ora dopo quello che succede, a questo punto qui ho un evento di paziente muore, e di quel paziente lì, quindi è punto. Uh, il dato non è paziente muore uh, paziente. Punto. come? ah si, sì. scusate evento punto tipo evento punto paziente muore ok quindi in questo caso rosso muore dopo 60 minuti Vi ricordate gli altri com'era? Giallo? 6 ore. 6 per 60. Eh, bianco? Nulla. Abbiamo detto verde? 12. nero direi che è un problema perché il nero è già morto non può arrivare quindi se ho un paziente che arriva nero preferisco che il tutto si pianti perché non dovrebbe mai succedere e bianco invece nulla non faccio nulla perché non non gli succederà mai niente di brutto quindi system out println arrivo paziente paziente guarisce e paziente muore per ora correzione brutto D'accordo. Quindi già così dovrei avere un qualche cosa che mi Non fa ancora quello che voglio fare, però potrebbe iniziare a vedere. Allora, uh, direi che non funziona, adesso lo posso togliere. Allora, ho l'arrivo dei pazienti, ma non ho... Ah, forse perché sono tutti bianchi. Ok. Allora, bianco, giallo, rosso verde. Allora vediamo, arrivano, arrivano, arrivano, a questo punto al tempo 75 muore il paziente 3, che era arrivato al tempo 15, probabilmente con un codice rosso, al 90 arriva 2, al 450 muore 2, e al 750 muore 4. Bene, però se abbiamo una simulazione che uccide tutti, che è comunque un, un, un, un buon punto di partenza. Possiamo iniziare a a vedere come facciamo a eh, curare e a tenere in conto che ci siano dei, dei dottori e che i pazienti man mano vengano, vengano curati. Allora, avete... qualcuno ha qualche idea? Dobbiamo a questo punto mettere nel nostro simulatore i dottori e il fatto che i pazienti in qualche modo vengano curati ci sono diversi, diversi modi allora io posso o eh, cercare di fare le cose in modo un po' più pulito mi creo un, un, un oggetto che è dottore e eh, dottor, i, i dottori li vado e eh, inizio a gestire, ad avere degli eventi anche sui dottori, per cui il dottore arriva, il dottore inizia a curare qualcuno, il dottore smette di curare qualcuno, il dottore ha curato qualcuno o eh, eventi simili. Sì. Oppure posso fare le cose in modo un po' più semplificato e semplicemente mi tengo traccia di un, un pool di dottori disponibili e man mano che il, i miei pazienti arrivano, se il, il, il paziente. E se è possibile curare il paziente, allora il paziente lo do in cura al mio, al mio dottore, a uno dei dottori. Facciamo la pausa? Facciamo una pausa.